Grazie. Ma... No, no. Ciao. Allora, li in quattro, angoli. quattro angoli. Così rispettiamo le distanze di sicurezza. Per il secondo contatto dei due nuovi proiettori 4K Sony, il VPL W790S Laser e il VPL W590S A Lampada, a Bologna abbiamo davvero esagerato. Quasi 10 ore di calibrazione con software Kalman 2020 Ultimate. Lightspace, uno spettrometro X-Ray Taiwan Pro 2 per la profilazione e la velocissima Klein K10A per tutte le altre misure. In queste condizioni, con proiettori a 7 metri di distanza e 2,7 metri di base su schermo Darkstar 9, siamo arrivati a 70 nit con il 7,90 e 64 nit con il 5,90. Disabilitando le correzioni nel menu di servizio, risoluzione e dettaglio dei due suoni convincono al 100%. Per l'approfondimento vi rimando l'articolo. Sentiamo invece com'è andata. Ah, Bene, buongiorno a tutti. Ah, I primi quattro temerari che sfidano... Mattinieri. Eh? mattinieri. Mattinieri, no, te parlavo di temerari ragazzi 10.000 contagi no. 83 morti non si scherza eh? però noi nel pieno rispetto del dpcm vigente tentiamo di farvi vedere i due nuovi proiettori sony il w 590 s e il w 790 s che sta sotto dietro nascosto in questo momento e sono le due novità sony che sono in realtà praticamente i proiettori dell'anno scorso, ovvero il 570 e il 760, ma con alcuni miglioramenti. Il 760 ha fatto due salti, perché da 60 a serie 60, passato la 70 è diventato serie 90, quindi scheda madre nuova, DSP nuovo. Il 590 rispetto al 570 guadagna il nuovo uh, Reality Creation, il nuovo Digital Focus Optimizer e soprattutto l'HDR dinamico per la gestione del top mapping e l'analisi frame by frame del contenuto in HDR che, vediamo, che vedremo subito eh, lo stesso ovviamente guadagna il 790 la differenza tra i due è ovviamente il sistema di illuminamento lampada scarica tradizionale per il 590 1800 lumen di massimo flusso luminoso mentre il 790 ha un sistema di illuminamento ibrido laser e fosfori con 2000 lumen di flusso luminoso massimo e con un vantaggio in più, ovvero la durata e la stabilità del sistema. Vi ricordo che la lampada col passare delle ore non solo perde flusso luminoso, ma tende ad ingiallirsi, cioè cambia lo spettro luminoso verso colori più caldi e quindi è necessaria anche una ricalibrazione. In realtà Sony ha un dispositivo di autocalibrazione che dovrebbe tenere in memoria delle condizioni appena finita la calibrazione e mantenerle per tutta la vita della lampada cosa che non ho mai avuto la possibilità di verificare invece l'altra differenza tra i due oltre al flusso luminoso è che il gamut del laser del 790 è un po' più grande soprattutto sul vertice verde per quanto riguarda le condizioni qui abbiamo un Dark Star 9 da 3,74 eh, m di base 63. e 67 di base, arrotondiamo, 3,70 m di base in 21 noni. Noi però stiamo utilizzando l'area in 16 noni perché vedremo contenuti scope e, e flat ma soprattutto per guadagnare una manciata di candele su metro quadrato in più. Vi ricordo che il Darstar 9 ha un guadagno di circa 0,8 in più i proiettori sono molto lontani dallo schermo quindi l'obiettivo in posizione tele e ci fa perdere un altro 15-20%. Insomma al netto di tutto abbiamo calibrato i proiettori e... Il 790 ha circa 71 candele sul metro quadrato al centro dello schermo, mentre invece il 590 ha 64-65 sì. candele, quindi diciamo viene rispettato il flusso luminoso circa 2000 per il 790, che però mantiene praticamente per molte, molte migliaia di ore, e invece il 590 un po' meno. Calibrazione come al solito molto semplice per i proiettori Sony, e eh, vediamo subito qualche... 5.90. Vediamo 590. 5.90. Stiamo utilizzando un Oppo 203 se non sbaglio come lettore. 200.